Salve a tutti, adesso vi spiego come si crea in pochissimo tempo il led del brano Don't Worry di Black Eyed Peaks, Shakira, David Gaeta, vi comprate la vostra licenza di Leaper, Leaper, Leaper perché non fa figo avere la versione Free di Reaper. poi vi comprate anche la vostra licenza di Nexus perché non si può avere la licenza craccata di Nexus, quando aprite Nexus non si cerca nessun suono perché già il suono predefinito gli assomiglia tantissimo. L'unica cosa che manca è il portamento, cioè quella cosa che fa da una nota all'altra. Allora si va in modulation, si mette portamento LTG e si imposta tipo A8. Eccola qua la differenza rispetto a prima. Eccolo qua. Questo è il suonetto. Se vi piace, mettete un like e scrivetemi sotto che suonetto volete per il prossimo video.